Buonasera a tutti, stasera ho deciso di fare questo video qua Vi faccio vedere vedere la mia routine serale, più o meno. Ecco, oggi è una cosa diversa perché faccio partire anche la vostra viglia perché mi sono rimasti piatti di mezzogiorno. Parlo piano perché ormai è tardi, sono già le 11:30 e. Mezzo e per lavastoviglie ho usato il prill e come brillantante uso acido citrico. Ho finito anche lo sgrassatore che stavo usando prima. Oggi userò un altro detersivo che mi è rimasto. E questo qua va bene per tutto, praticamente va bene anche per marmo. In effetti non posso usare tantissimi detersivi qua, tipo aceto, acido citrico perché il marmo ecco intento non, non lo posso usare perché sono vino e niente mi dovrò inventare dopo questo detersivo qua come pulire anche il marmo ecco alcune cose lavo a mano tipo la bistecchiera la padella che ho, ormai dovrò buttarvi anche per questa padella qua che avete visto perché ormai è tutta rovinata, poverina. Okay. Mm -hmm. Pulisco per bene anche l'angolo di cottura oggi e così domani ho meno da pulire e domani farò un po' di pulizie generali e niente così almeno un lavoro ne avrò già in meno. pulisco anche la macchinetta del caffè anche quella tutta sporca pulisco tutto con lo stesso detersivo prima che mi chiedete come si chiama il detersivo si chiama usè forte inox e marmo bianco che praticamente va bene per tantissime superfici Praticamente va benissimo per acciaio, alluminio, marmo, plastica, ceramica, vetro, resina e vetro. Va bene quasi per tutto. ho preso un pezzettino di sapone alga e pulisco anche le piastrelle che sono lì vicino angolo di cottura anche, anche sopra pulisco tutto con, con il sapone alga tra l'altro devo dirvi la verità mi piace moltissimo e se mai sostituisco tutte le cose con sapone alga perché pulisce bene ecco eh, per evitare di comprare i spruzzini e tutto quanto. Anche sul marmo va bene, va eh, bene praticamente su tutto, ecco, e sgrassa benissimo. poi la boraccia e altre cose eh, lavo sem semplicemente con acido citrico Spero che il video vi sia piaciuto, vi ho fatto un po' di compagnia, se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, mi farà molto piacere, aspetto anche i vostri messaggi e niente. E noi ci vediamo la prossima volta, ciao ciao a tutti.